Siamo alla vigilia della prima seduta elettiva a Camere Riunite del nuovo Capo dello Stato e tra i grandi elettori rappresentanti della regione scelti dal Consiglio regionale che scenderanno a Roma insieme con il vicepresidente Thomas Wittmann della SVP la il Consigliere regionale Alessandro Urzi, Alto Adige nel cuore per il raggruppamento di centro-destra c'è anche Chiara Avanzo, Presidente del Consiglio regionale del PAT. Buongiorno. Chiara Avanzo, grazie per aver accolto il nostro invito. Buongiorno e grazie a voi dell'invito. Chiara Avanzo, eh, come vive questo ulteriore eh, ruolo di grande elettrice? Dunque lo vivo sicuramente con la giusta emozione perché effettivamente non, non è un'occasione un che capita tutti i giorni, anzi a volte neanche una volta nella vita, quindi sicuramente la giusta emozione, però ovviamente a questo non, non posso negare la, la responsabilità, è un, è un momento importante per la politica italiana, è un momento importante per la politica della nostra regione e quindi sicuramente un passo da, da affrontare con una grande responsabilità. Ecco, lei che, che figura vede? Si fa un gran discorrere al di là dei nomi, naturalmente non vogliamo anticipazioni sui nomi, ci mancherebbe, ma eh, si parla di una figura di garanzia, di una persona con un profilo internazionale forte, meglio un politico oppure un tecnico? Eh, sia una persona autorevole con la giusta esperienza politica naturalmente e poi appunto noi abbiamo, dobbiamo ehm, stare molto attenti che ci sia anche un occhio di riguardo per quel che riguarda la, la nostra autonomia, quindi una figura che rispetti, che tuteli le istanze della nostra autonomia e aggiungerei anche il rispetto per le minoranze linguistiche. Quindi l'ideale a suo avviso sarebbe una figura anche della statura comunque di Giorgio Napolitano che ha saputo, ha capito anche di essere molto vicino alla nostra autonomia, eh, secondo lei eh, non è giunto anche il momento forse di dare una svolta diciamo, al femminile, auspicherebbe una, un capo dello Stato donna? Beh, sarebbe un forte segnale di rinnovamento, forse un segnale di, del quale la politica, come ho detto anche prima, sia nazionale che della nostra regione, avrebbe bisogno. Naturalmente però le caratteristiche che abbiamo elencato prima eh, vanno bene indistintamente per entrambi i generi, sia che sia un uomo, sia che, che sia una, una donna. Lei è stata eletta al posto del compianto, Diego, eh, moltrare in una fase anche eh, difficile a cominciare, ricordiamo della battaglia sui eh, vitali. Con lei eh, subito nel, nel suo primo giorno eh, di lavoro ha promesso di portare avanti la linea di Moltrer, una linea eh, di, del rigore appunto, e della eh, trasparenza, rendendo appunto, anche pubblici nomi e cifre. Ecco, eh, come eh, sta portando avanti questa Battaglia. Diciamo che per ora, in questi miei primi 40 giorni o comunque quasi, quasi due mesi di esperienza, non sono venuta meno ovviamente a quelle che erano poi le mie parole nel giorno dell'insediamento. Eh, io ho seguito il lavoro che, che ha fatto l'amico Diego, mi permetto di, di chiamarlo Diego, no? con l'appellativo di Presidente in quanto sua amica, l'ho seguito sin dall'inizio e l'abbiamo sempre condiviso, non solo io, ma anche come, come partito e anche come maggioranza. e Ritengo che la linea di che lui ha, ha iniziato ad intraprendere, mh, è giusto che, la, che venga portata avanti con lo stesso rigore e sicuramente con la trasparenza, però anche vorrei sottolineare con il rispetto delle persone, quindi sicuramente eh, quando saranno possibili tutte le, le cifre sulle restituzioni è doveroso eh, renderle noti. Circa i nomi ovviamente non, non voglio mh, addentrarmi nel, nell'argomento di violazione della privacy naturalmente, perché il rispetto per le persone, comunque deve sempre esserci, anche in questa partita molto molto difficile e complessa qual è quella dei vitalizi. Ecco anche questo ritiene che possa essere un banco di prova per la nostra autonomia, una risposta efficace a quel vento dell'antipolitica che sembra soffiare così forte? Direi efficace e oserei dire anche immediata, sebbene sappiamo che i tempi non, sono così, non saranno così rapidi, ma già un primo segnale c'è stato nei primi sei mesi della legislatura, quindi da quando effettivamente eh, sono sorte le prime problematiche, quando siamo andati in aula con, con la legge e quindi dire, vorrei, vorrei che fosse immediata, ma comunque in tempi molto, molto stretti. Eh, Rossi e Compatcher eh, concordano sul rilancio anche della regione come ente eh, utile attraverso l'elaborazione anche di un terzo eh, Statuto d'autonomia. Anche lei è d'accordo? Che ruolo vede ecco, per il Consiglio regionale? Concordo con, eh, con la strada che hanno, hanno intrapreso i due Presidenti Rossi e Compacer. E ho apprezzato il fatto che appunto si parli di un terzo Statuto, di un terzo Statuto unico. Come vede l'azione della Chiesa in questa direzione proprio del dialogo tra Trento e Bolzano? e La ritiene anche di supporto poi al politico? Direi di sì, direi di sì perché comunque eh, spesso la Chiesa è, è stata precursore anche di, di alcuni eventi e quindi anche un dialogo che può anticipare quello che è già il dialogo che politicamente c'è ma che ha bisogno comunque di essere sempre rafforzato, eh, lo, lo vedo in modo assolutamente positivo. Torniamo alla sua elezione a grande eh, elettrice. Perché, eh, diciamo, non possiamo dimenticare che è, è maturata comunque dentro rapporti molto tesi all'interno della maggioranza. Ecco, quale valutazione dà di questo eh, clima, appunto, di questa eh, situazione di, di fibrillazione? Soprattutto è una coalizione che può tenere? Io credo nella coalizione, credo nei rapporti tra i partiti di maggioranza, sicuramente mh, non posso negare di aver vissuto queste ultime settimane con una certa delusione, eh, forse mh, una, una comunicazione maggiore all'inizio poteva, poteva giovare ai rapporti. Sente, di fronte a quelli che lei stessa ha definito problemi che tolgono serenità ai cittadini, Ritiene che le istituzioni stiano dando risposte adeguate, in quale direzione vorrebbe che si spingesse di più l'acceleratore? Sì, le istituzioni stanno facendo mh, grandi sforzi, enormi sacrifici per dare delle risposte ai bisogni e alle necessità dei cittadini. E sembrano ormai delle frasi fatte, parlare della crisi, parlare ovviamente delle ristrettezze economiche, però purtroppo è la realtà con la quale dobbiamo fare, dobbiamo fare i conti adesso. Le aspettative dei cittadini sono sempre, eh, sono sempre forti, giustamente, le istituzioni stanno facendo a mio avviso di tutto e di più per poter andare in contro alle esigenze. È chiaro, eh, il nocciolo di tutto è l'economia, è cercare di dare un input maggiore all'economia, alle, non solo alle grandi, ma anche alle piccole e medie aziende delle varie vallate e quindi di conseguenza questo è il tema del lavoro. Quindi quello è il tema principale dove, dove sicuramente eh, bisogna spingere su, sull'acceleratore. Donne giovani impegnati e capaci che oggi non vedono grandi prospettive di futuro, appunto, cosa possiamo? Dire di più? Mm, sempre avere comunque quella fiducia che mi rendo conto che forse viene, viene sempre un po' meno, però ancora fiducia nelle istituzioni e nella politica trentina e nella politica regionale. Ecco, lei viene da un territorio e, e ha cominciato a fare politica in un territorio eh, marginale, possiamo definirla, ai margini del Trentino, per approdare adesso al Consiglio regionale. Cosa l'ha delusa e cosa invece l'ha maggiormente gratificata? Ma le delusioni non sono arrivate dalla politica, eh, le delusioni a, arrivano forse in, nel... Da, da da quei cittadini, dai cittadini che effettivamente perdono la, quella fiducia, anche se è comprensibile, eh, però è proprio nei momenti di, di difficoltà che forse bisogna cercare di tirare fuori quelle, eh, quelle energie in più e quindi quella forza in più. Quindi forse è lì che si ha un po' più di delusione, quando invece si, quando si tende a, a lasciar correre, quasi a prendere atto delle difficoltà senza magari combatterle. In questi anni di politica, appunto, quali sono le gratificazioni maggiori che ha avuto? Beh, su, sul piano personale ovviamente la mia, la mia esperienza amministrativa e politica che in dieci anni effettivamente ha avuto una bella, una bella impennata e gratifiche che però poi spero che non si, si limitano ad essere personali ma di poter riversare sia sul mio territorio nel piccolo, quindi il tesino terra dalla quale provengo, e poi ovviamente sempre più in grande su scala provinciale e ovviamente regionale. Ecco l'autonomia, l'autonomia del eh, Trentino. Come rivedere il concetto eh, di autonomia, se eh, bisogna appunto rivederlo, e come eh, rafforzarla? Io qualche tempo fa ho, scritto, ho parlato proprio di autonomia in 3D, autonomia in tre in dimensioni. Eh, che si cali ancora di più nel territorio, che metta più in relazione il territorio con le istituzioni, con le associazioni che mh, siamo ad esempio, siamo di modello non solo per le altre regioni, ma anche a livello europeo, quindi partire da quello che già siamo, da quello che già abbiamo per rafforzarlo. Rafforzarlo ovviamente con due, anche attraverso due strumenti che abbiamo citato in questa intervista. Abbiamo parlato del Presidente della Repubblica, quindi sicuramente un aiuto anche guardando verso Roma, sebbene gli attacchi principali arrivino proprio da lì, ma è una, una sfida che dobbiamo ovviamente eh, affrontare. E dall'altra parte... Abbiamo parlato di terzo statuto e anche questa dovrebbe essere una risposta molto importante. Ecco, in questo senso, quindi chiusa la partita dell'elezione del Capo dello Stato, lei auspica che si possa riprendere anche comunque un ragionamento con Roma. Bisogna dare atto ai due Presidenti, compacere rossi del Rossi, lavoro che già in, questo, in questi primi mesi, in questo anno e mezzo insomma, di eh, legislatura hanno fatto e quindi continuare e ovviamente supportare e rafforzare questo lavoro.